E buongiorno mondo, questa mattina non credo di farcela, fa troppo troppo freddo oh. e invece ce la devo fare, pian pianino, sono le 6 e 10 e come vi dicevo fa un freddo boia e penso sia stata veramente la notte più fredda da quando sono partito guardate qua l'acqua dentro la mia borraccia tutta ghiacciata e adesso per fare il tè dovrò farla sghiacciare Brrrr. a dopo ragazzi e sono anche in ombra il sole è là dietro e c'è questo pezzo di terra che mi blocca il sole ma l'avevo calcolato ieri sera solo che posti che poi sarebbero stati al sole erano troppo esposti anche alla gente quindi mi do una sveglia e cerco di andare al sole prima possibile ah, dopo 8 e 14 finalmente il sole sta cominciando a scaldarmi un po le ossa ho finito di caricare la bicicletta devo chiudere solo la borsa manubri dove devo riporre la fotocamera che sto usando in questo momento e riparto perché è ora di scaldare un po le gambe altrimenti non si carbura ci vediamo sulla strada per arezzo a dopo ragazzi E con oggi saluto anche la provincia di Firenze Entriamo nella provincia di Arezzo San Giovanni Valdarno E anche oggi le salite si fanno interessanti Guardate qua Quando arrivo in cima vi faccio sapere che percentuale è Ma si deve fare Quindi vado, pedala Pedala. e al 15% è deleteria guardate un po' oh, e ne ce n'è ancora si sale si sale breve sosta a terra nuova per cappuccino e brioche perché ho bisogno di un po di energie e caffeina per far ripartire di slancio questa giornata che per me è un po gommosa anche se ho solo 30 km ormai da Arezzo quindi ci siamo me la posso prendere con tutta calma e quindi colazione e poi si riparte di sprint Scusi, scusi, buongiorno, buongiorno, posso chiederle un favore, posso riempire delle borracce, oh. non ha dell'acqua, non so dove posso trovare una fontanella, una fontanella dove la posso trovare, la posso, pr posso prendere bene, un po' di, grazie mille moments later grazie mille gentilissimo. Vai, vai. Grazie. L'acqua non si rifiuta mai a nessuno. Meno male, anche perché non ne stavo trovando qua sulla strada. Le eh. fontanelle non se ne trovavano. Eh. No, no, no, ci sono. Per fortuna che c'è stato lei, che mi ha salvato, l'avevo finita, grazie mille buona giornata Arezzo. Sto entrando in Arezzo Ovviamente al centro mancano ancora sui 3 km, Ma questo è l'ingresso della città Sto aspettando che mi rispondano gli host di Warm Shower Ma ho dei dubbi, ho dei dubbi Vi faccio sapere Finalmente sono arrivato anche ad Arezzo, sono nella piazza grande, che si vede alle mie spalle, Qui dietro ho posato la bicicletta, tra poco mi faccio un panino perché sto per svenire dalla fame, sono quasi le due e anche se non ho fatto tanti chilometri penso 42-43 km. Gli host di Walshauer ai quali ho scritto il primo mi ha detto che non è in città quindi non può ospitarmi e quindi niente, gli altri non mi hanno ancora risposto quindi vedrò se proseguire verso Perugia e trovare un altro posto per bivaccare stanotte sperando che non ghiacci per l'ennesima volta, quindi vi aggiorno più tardi, adesso mangio, buona giornata. Sono le tre e mezza, mi sono preso un caffettino super offerto da Simona e visto che anche il secondo host di Walshower non mi ha ancora risposto ho deciso di proseguire il mio viaggio anche se avrei preferito fermarmi una notte qui ad Arezzo perché è carina, volevo girarla ancora un po' però vabbè niente pazienza, dovrò cercare un bivacco quindi mi conviene uscire sono venuto solo a fare un giro ancora qui all'anfiteatro e ora riparto, e faccio un po' di chilometri, così mi li tolgo, domani arriverò penso a Perugia e speriamo di trovare un bivacco dove non ghiacci l'acqua come è successo questa notte. Speriamo, speriamo, dai vi aggiorno più tardi, a dopo ragazzi. Ridono, il matto e il vagabondo. Questa è per pochi. Sto cercando un posto dove bivaccare, ho appena passato monte vecchio là forse potete vedere anche ancora in lontananza il castello, ho preso una strada sterrata che però, ahimè, è finita nel nulla, quindi torno indietro di là, c'era un posto un po' sotto un cavalcavia, di fianco un cavalcavia in un campo, ma forse ero un po' troppo esposto vado ancora a cercare tra l'altro sono già passate le 5 quindi non vorrei far troppo tardi il sole sta tramontando e quindi è meglio che mi dia una mossa vi aggiorno ok ragazzi direi che può bastare 74 km pedalati avrei dovuto farne meno come vi dicevo volevo fermarmi ad Arezzo ma non ho avuto la possibilità quindi mi sono infilato nei campi come avete visto prima ma finalmente ho trovato un posto dove ripararmi e bivaccare in questo cascinale abbandonato credo che nessuno mi dia fastidio lì dietro passa la strada sterrata che ho fatto per entrare qui c'è un piccolo canale da passare ma poco profondo con la bici un po' tribolata ma sono passato e spero che nessuno né mi disturbi e né io disturbi loro quindi le uniche case sono là in fondo ma io mettendomi con la tenda qua sono coperto da tutta quella cespugliameria lì quindi quindi si dorme qua la temperatura rispetto a ieri sta reggendo, ieri a quest'ora faceva già un freddo dell'ostrega, invece adesso si sta molto bene quindi prevedo che stanotte non ghiaccerà, sono anche molto più basso come quota, non sono in un bosco chiuso e... e niente, dai, basta, troppe parole, a dopo, monto la tenda quando fa buio, mangio qualcosina, mi riposo mi do una rinfrescata, una lavata e via letto che domani si vedrà di nuovo verso Perugia